La smoltiamo attraverso il canale eh, Tenerife World che sta da questa parte, eccoci qua allora volevo raccontarvi che abbiamo rimesso in sesto Tenerife World.eu. tanti amici mi chiamano per dire ma quella storia dei sette anni a Tenerife ma è finita? E io vi dico no, non è finita anche perché a una certa età ci piace catalogare tutto quello che noi abbiamo fatto nella vita e è molto divertente ritrascorrere dal 2010 fino al 2017 una storia che sinceramente la rifarei mille volte adesso la domanda è ma è sempre valida essere un viaggiatore del mondo perché sono domande che anche io che ho comunque um, un attimo della mia vita bellissimo lo rifarei veramente mille volte lo spirito sicuramente è diverso adesso però a distanza io sono uscito dall'isola nel 2017 stiamo nel 2022 stiamo parlando di cinque anni che sarà successo nell'isola pur avendo un paio di figlie, cinque nipoti, tantissime persone, però mi piacerebbe riandare a trovare quei personaggi dell'epoca. Adesso io vi faccio vedere una cosina simpatica. Tolgo la musica, eccolo qua, e eh, vi presento il nuovo eh, portale Tenerife World, al centro alla grande il link corso di spagnolo a Tenerife realizzato da mia figlia Giorgia e c'è un link specifico che vai direttamente nella sua pagina e ti metterà subito in condizione di comunicare in spagnolo. Poi eh, guardando un pochino mi è capitato un po' di video, eccolo qua, a Tenerife c'è questa signora che è una collega, che adesso vi faccio vedere. Eccola qua, perfetto. Siamo gemelli, io e lei. Siamo gemelli e quindi eh, adesso vi lascio a... Questo è stato realizzato il 22 ottobre del 2014. Pensate, tanto tanto tempo fa. E questo qua è il video. Io vi lascio all'ascolto e ci vediamo dopo il video. Per tutti quelli che ci seguono, eh, perché cosa è Tenerife? Francesco Callori oggi è venuto a fare una visita alla mia amica Nadia. Ciao caro. Eh, mi piacerebbe che Nadia si presenta da sola, così almeno eh, capiamo dove stiamo. Dove siamo Nadia? Un continente proprio parto da, da lontano. Sì, come vuoi da, naturalmente. <ride> Uno scoop eh, di Tenerife, eh, si è messi per sempre, noi siamo gemelli e di conseguenza è uno scoop d'anima. Non mi esteticamente, Perfetto. ma forse interiormente sì. Prosegui. Sì, Allora, Nadia Voleto siamo in Canaria, Tenerife, mh, precisamente nel sud di Tenerife. Uh, torriscas fagnabè zona torriscas B, hotel isla bonita per l'ulcheria vaniti fantastico solo per chi è vanitoso certo chi perché non si piace più di tanto no perché, perché per chi vuole essere un po vanitoso può venire qui da Vanity. Andiamo in vacanza a Tenerife o andiamo a vivere a Tenerife? No? Sì, io ho 21 anni che sono qua, quindi ecco. ne, ho, ne ho viste qualcuna. Meglio di Nadia, viste, non ci vuole ne, ne ho raccontare. viste passare tante, ne ho viste, oh. pochi sono rimasti, purtroppo, perché bisogna lottare con le unghie e con le unghie per rimanere qua. Siamo stranieri sempre, anche se io mi sono inserita abbastanza bene, amo molto quest'isola, principalmente per il clima. La cosa che penso spinge chiunque a livello fiscale era meglio, era perché adesso più o meno siamo lì: Giusto, <ride> siamo anche lì, qui siamo si lì, si pagano paga tutte le tasse, le tasse del mondo bene, bene, bene. Io adesso ho eh. Eh, fermato un attimo anche per, eh, per raccontare che sto eh, rimodulando eh, tutti questi video: 250 video, tantissimo. Da quando. Ho... Sono partito da Roma a Tenerife e tanti anediti. Adesso, piano piano, nei prossimi giorni cercherò di eh, rimontare un po' la cronistoria de del viaggio. Però la cosa, quello che questo video è proprio specifico, a ah, primo, iscrivetevi al canale eh, Calori Francesco, dove c'è questa playlist 7 anni a Tenerife, dove questo video sarà postato. Ma la cosa importante... Eh, sto cercando degli inviati speciali perché con le nuove tecnologie adesso io vi manderò un link e potrete andare in diretta e raccontare insieme a me quello che sta succedendo adesso sull'isola allora per chi fosse interessato tutto potete lasciare una descrizione che sia interessato e ti posso contattare privatamente così vi faccio vedere la semplicità che c'è adesso che si può raccontare un luogo con le varie testimonianze delle persone. Io sto contattando qualche amico, come Nadia adesso il video eh, ci è servito solamente per introdurre questo cambiamento o questo proseguimento di Tenerife World. Eh, ricordo, eh, io sono in Italia, mia figlia Giorgia è in Spagna, possiamo collaborare in remoto benissimo con lei e quindi come punti di riferimento siamo forti e andiamo avanti. Così potremo raccontare anche Tenerife che cos'è adesso, fare un punto della situazione, perché Tenerife rimane sempre un posto meraviglioso, dato che lavoriamo tutta la vita, a un certo punto, verso i 50 anni, ci prende la crisi e vogliamo cambiare vita. E Tenerife è uno dei luoghi magici vicino da noi dove si può realizzare questa, questa cosa qua. Allora, iscrivetevi al canale Calori Francesco, fatemi crescere, sto facendo un sacco di cose adesso con questa tecnologia di parlare con voi, sto scrivendo un videocorso per le station, per i parrucchieri, ho un negozio di parrucchieria a Tor Vergata eh, dove stiamo eh, registrando e quindi abbiamo veramente tante iniziative in corso, però la cosa importante è a Tenerife. Per me, I love you. Ne voglio parlare ancora. Bene, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Non so quando, ma ci vediamo. Iscrivetevi. Iscrivetevi al canale. Ciao.